Ciao, sono Marco e voglio sperare tu abbia l'opportunità di goderti il panorama qui alle mie spalle. È una mattinata fantastica e stiamo passeggiando io e il fedele amico a quattro zampe che mi precede qui davanti. Stavo riflettendo sui concetti espressi in un libro molto bello, parlo di un libro formativo di Brian Tracy e si intitola Abitudini da un milione di dollari. Perché parla di Abitudini da un milione di dollari? Perché alla fin fine il livello di vita che ognuno di noi vive stabilito dalle abitudini che ognuno di noi ha. Cioè tutto quello che noi, ognuno di noi compie più frequentemente sono eh, guidate dalle abitudini. Abitudine, credo, non sono un linguista particolarmente esperto, ma credo che abbia la stessa etimologia di abito, cioè qualcosa che ci calza addosso. E un altro concetto molto importante che esprime Brian Tresi è che le abitudini migliori cioè quelle che poi saranno più produttive sono più difficili da acquisire però poi ci si convive meglio così come con le cattive abitudini ci si convive male ma sono molto più facili da acquisire sembra sia un concetto universale questo cioè quello per cui con un impegno maggiore espresso all'inizio riesce ad ottenere dei risultati migliori e più a lungo termine. Spero che tu abbia delle ottime abitudini estremamente positive e che significa che ti sei impegnato all'inizio e oggi ne stai godendo i frutti. Se così non fosse ti invito a farlo, ad impegnarti due volte. La prima ad eliminare le cattive abitudini perché poi purtroppo una volta acquisite vanno eliminate e pare che comporti anche uno sforzo basti pensare al bere al fumare eccetera si fa anche molto presto a perdere le buone abitudini per sostenerle bisogna essere disciplinati quindi gli sforzi sono due quello di eliminare le cattive abitudini e quello di sostenere e aumentare le buone abitudini perché tutto dipende da quello che tu indossi addosso, come abitudine, l'abito che indossi. Spero di esserti stato utile con questa pillola formativa questa mattina e col consiglio di leggere un libro straordinario, Abitudini un Milione di Dollari, di Brian Tracy. Io continuo la mia passeggiata fantastica insieme al mio fedele amico a quattro zampe che sta correndo veramente molto in avanti, mi esorta a correre e a questo punto come fai a dirgli di no? Il panorama alle tue spalle pare sia finito, o meglio, alle mie spalle sembra sia finito. Dico le tue spalle perché è di là. E a me non resta che salutarti con un abbraccio. Ciao. Arrivo, arrivo. Arrivo.